Buongiorno, vi parlerò brevemente di iniziative che come settore di regolazione del mercato abbiamo realizzato quest'anno per il tema agroalimentare. Come settore ci occupiamo di attività di informazione e anche di formazione su svariati temi, principalmente rivolte a consumatori e alle imprese e nell'ambito dell'agroalimentare quest'anno ci siamo concentrati sul tema dell'educazione alimentare e della ristorazione scolastica. Da diverso tempo collaboriamo con i colleghi del laboratorio chimico e con alcuni comuni proprio per attività di monitoraggio e anche di sensibilizzazione sul cibo e sul mangiar bene a scuola. Quest'anno abbiamo lanciato eh, due nuovi prodotti, il, il primo sono una serie di pillole video eh, in cui due attori eh, molto, molto bravi e anche eh, diciamo, molto amati dai più giovani eh, spiegano perché si debbano mangiare le verdure, eh, quali siano le porzioni più corrette Qual è l'importanza dei colori a tavola? Sono una serie di pillole che entro fine anno verranno rese disponibili sul web e che hanno proprio l'obiettivo di avvicinare i più giovani a queste tematiche. In abbinamento da questa settimana invece sul nostro sito sarà disponibile la guida Crea il tuo menu che proprio ha l'obiettivo di informare i consumatori, e gli utenti sul tema della corretta alimentazione a tavola e anche dare degli spunti per la composizione del menù e quindi con l'apporto dei corretti principi nutrizionali e diciamo, un buon equilibrio per star bene a tavola. Buongiorno a tutti! Paolo Vittone, laboratore della Camera di Commercio di Torino, sono qui a parlarvi del progetto Mense Biologiche, un'iniziativa nata in collaborazione tra la Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura e Cibo e il sistema delle Camere di Commercio piemontesi. La finalità del progetto è quella di favorire l'utilizzo dei prodotti biologici nelle mense scolastiche e eh, finora abbiamo realizzato una serie di iniziative che sono riassumibili in video didattici, distribuiti a tutte le scuole della regione Piemonte, eh, che simulano delle visite didattiche in fattorie, dei giochi eh, ludico-ricreativi per i bambini, per portarli comunque insieme agli insegnanti a parlare di eh, educazione alimentare ma anche di prodotti biologici, di come avviene la produzione, conoscere le filiere, conoscere le aziende, L'ultima iniziativa che abbiamo realizzato si chiama un concorso Bio sono io, è un concorso di disegno a cui le scuole che si sono iscritte dovranno realizzare dei disegni per arrivare poi a un prodotto finito che è un calendario che distribuiremo a tutte le scuole e il premio finale sarà poi per le scuole che saranno selezionate delle visite didattiche nelle fattorie che sono state coinvolte nel progetto distribuite su tutto il territorio della regione Piemonte. Finalità, come vi dicevo, è quella di incrementare l'utilizzo dei prodotti biologici nelle mense scolastiche, eh, prodotti che sono ovviamente a basso impatto ambientale e che hanno sicuramente degli aspetti nutritivi migliori rispetto a quelli invece che sono oggetto di trasformazioni o di pratiche convenzionali di produzione.